Sono Giuseppina della Compagnia del Cavatappi. Quando Alice Cerruti ha lasciato il suo lavoro da manager dopo una laurea in economia aziendale a Torino per dedicarsi alla cascina di famiglia e alla coltivazione del riso, ha avuto come obiettivo quello di mantenere integre e qualitativamente elevate le proprietà di questo cereale, prodotto perseguendo un'agricoltura sostenibile. Cascino Schiena produce diverse tipologie di riso, tra cui selenio con i suoi chicchi, piccoli, tondi, perlati e cristallini che si legano rapidamente, rimanendo morbidi anche dopo la cottura. Apollo, riso basmato italiano molto profumato, con il quale l'azienda ha vinto un premio per le buone pratiche agricole, tanto da essere consigliato per l'alimentazione dei bambini. Venere è ricco di proteine, ferro e calcio, ottimo abbinato con verdure, carne, pesci e crostacei. Hermes è un rosso naturale, ricco di fibre, vitamine, sali minerali, proteine e ha elevate proprietà antiossidanti. Arborio con i suoi chicchi molto grandi e perlati, ha un'ottima tenuta in cottura e una capacità di assorbimento dei condimenti. Infine il riso Carnaroli, sia bianco che integrale, ha una elevata qualità di amilosio, e il suo chicco sodo lo rende ideale per i risotti. Tutte le tipologie sono disponibili in enoteca. Vi aspetto. Se avete ritrovato utile questo video, mettetemi un like. Alla prossima! Ciao!